Salve a tutte e tutti, qui il vostro amico Santenciana ancora una volta. Stavo pensando, lo faccio un video o non lo faccio un video? Lo faccio un video o non lo faccio un video? E mi sono risolto nel farlo. Vi voglio ringraziare di aver visto così tante volte il mio ultimo video. Che eh, in pratica YouTube l'ha bloccato a 301 visioni, però le ha superate. E quindi, forse, fra qualche mese, o fra qualche anno, come tipico di YouTube, quando eh, un video supera le 301 visioni, anche se in alcuni video non me l'ha fatto subito, ha superato 301 visioni, in questo caso, l'hanno bloccato. E, dicevo, il video ha sforato le 301 visioni e già il secondo giorno. Però peccato che nella tradizione dei miei video quando passano in pochi giorni le 301 visioni poi si fermano a 400-401 visioni. Cioè mi piacerebbe che superi le 301 visioni in tre giorni per arrivare alle 30.000 visioni, alle 300.000 visioni. Però no, si fermano i miei video subito, fanno un balzo e si fermano alle 400-500 visioni. Non è poco, ma non è neanche i risultati che vorrei. Vabbè, allora, dopo questa breve introduzione, partirà il video del giorno. Eh, vediamo che vi posso raccontare. Perché non mi va di prendere appunti. Eh, quando ho un'idea brillante, la voglio esprimere così. E nel mio stile, e penso voi mi seguiate per questa stessa ragione. Oggi, allora, è lunedì a 16, 16 marzo, sono le 12.24. vorrei tanto cambiare questo cellulare vediamo se youtube me lo permette magari mi prenderei un nexus io lo dico se c'è qualcuno del tubo che mi guarda eh, permettete ai miei video di arrivare a 100.000 visioni a qualcuno così mi prendo i prodotti google nella google store eh? poi farò dei tutorial se mi rimandate a casa i prodotti tecnologici della google store eh, non importa quali siano cellulari, tablet, computer se me li eh, cedete e vi regalate. E farò dei tutorial quindi ci guadagnate. Allora, ho fatto eh, l'ultimo video dedicato a delle esternazioni sul papocchio, cioè sul patto eh, del Nazareno fra Berlusconi, Silvio e eh, Renzi, eh, Matteo Renzi esternando tutto quello che mi veniva in mente ho visto che ha avuto successo perché molti altri video che ho caricato in due o tre anni due anni e mezzo li hanno visti due 300 volte invece questo video l'hanno visto più di 300 volte in tre giorni o 4 quattro. quattro con oggi evidentemente eh, nel nostro paese si hanno poche informazioni e poche riflessioni sulla politica e su questa casta politica cui alla gente importa di più parlare di politica, nel passato non era così, che non eh, parlare di Sanremo, della gastronomia. Infatti, quando io ero giovane negli anni 80, che ci avrò avuto nell'80, sono del 69, nel 79 avevo 10 anni, nell'89 avevo 20. E i Giovani non ci interessavamo tanto di politica, invece adesso vedo che l'età promedio di quelli che ascoltano i miei video sulla politica è dai 15 anni ai 25, quindi c'è molto più interesse per la politica. Io credo, non tanto per gli ideali che già non esistono, sono delle forme di abbindolare la gente e di creare del proselitismo, ma perché la crisi dei valori. Nella società e nella politica è così forte la crisi identità culturale e politica, è così forte la corruzione è così allargata e così profonda che la gente eh, vorrebbe sapere se ci può essere un'alternativa migliore di fare politica o è la politica già il cancro della società, la burocrazia. E quindi gli di così tanti giovani che è un bene per la politica, non nella politica. In tutto quello che si dice per della politica è perché vogliono rimanere speranzosi e immaginarsi se è possibile un'alternativa a tutta questa corruzione destra, sinistra, tutti inciucciati e quindi vogliono ascoltare delle opinioni. Vogliamo tutti noi ascoltare delle opinioni che ci facciano sapere se è possibile fare un'altra politica. Non per quale ideale aderire, perché già i partiti hanno dimostrato ampiamente in Italia di non avere ideali anzi hanno superato il pragmatismo perché già non hanno neanche un programma al quale aderire e solo un tutta una costante campagna elettorale per convincere la gente di seguirli di tesserarsi e, e di votarli invece la gente si è stancata di tutto questo queste sono le ragioni per le quali a volte senza volerlo si ritorna a avere nostalgia dei politici della prima repubblica come enrico berlinguer giorgio almirante dei quali io a parte che da giovane, non mi occupavo di politica quindi non so neanche esattamente chi rappresentassero però non ne condividerei neanche le idee non mi sento né di destra né di sinistra però perlomeno quei politici, come molti altri di quel periodo, avevano una cosa che i politici della seconda repubblica e di questa repubblica che non si sa manco se la seconda, la terza, la quarta si, sono, si è ritornati alla prima bis, avevano quei politici, dicevo, una caratteristica che quelli di oggi, eh, anche della seconda repubblica, nata dalla corruzione, dai processi di Tancitopoli, non hanno, cioè l'integrità, la conseguenza con le loro scelte e la coerenza Enrico berlinguer e giorgio ammirante non passavano da uno schieramento a un altro anzi giorgio ammirante è rimasto chiuso nel suo piccolo schieramento come caporale di idee nostalgiche ed enrico berlinguer ha anche è rimasto chiuso nel suo schieramento perché poi ha vinto la linea di bettino grazi e della corruzione a sinistra quindi sono stati due politici che si possono criticare di qualsiasi cosa però nel mio giudizio almeno non si possono non dire ipocriti o che siano arrivati a compromessi pur di entrare in una maggioranza pur di eh, vincere le elezioni pur di ehm, pur di essere votati pur di essere intervistati dall'establishment pur di ehm, sono stati dei politici che eh, hanno fatto quello che dovevano fare dal posto in cui si volevano trovare o si dovevano trovare per la contingenza storica e eh, sono stati coerenti con i loro elettori Invece, quelli di adesso vanno e vengono da un'istituzione o un'altra, come cambiarsi di vestito: si cambiano la camicetta rossa, se ne mettono una nera poi Se ne mettono una rosso nera, una nero rossa, una bianca, una azzurra. Sembrano i giocatori di calcio che già non appartengono alla città della squadra. Possono essere stranieri, possono essere di altre regioni e non si sa che giocano. A fare giocano per denaro, non per la gloria del calcio o della squadra. E così fanno i politici. Oggi giocano per la gloria del denaro. Allora ricapitolando è sempre il vecchio ragionamento che c'è sempre stato in italia come rinnovare la vecchia classe politica che poi si estende si ramifica a livello burocratico dirigenziale con gli intrici con l'amministrazione pubblica l'industria privata e pubblica con le vecchie leggi oppure se bisogna prima rinnovare le vecchie leggi o farne di nuove con la vecchia classe amministrativa burocratica politica i vecchi funzionari perché ci sono dei funzionari che lavorano da più di 40 anni con certi incarichi che li accumulano e quindi come possono fare leggi nuove persone che ancora hanno più di un incarico doppio lavoro con più di 70 anni che non entrano giovani o se entrano giovani entrano per conto eh, di vecchi partiti politici con ideologie superate e che hanno come tutori i, i politici che anche se escono dalla politica rimangono dei referenti politici quindi come rinnovare il paese se c'è troppo vecchio che diventa marcio che si sta mummificando? I tutori di politici nuovi come Renzi sono i vecchi referenti politici. Renzi non è che è entrato da nulla, i senior del suo partito lo hanno messo lì. Quindi alla fine è sempre il vecchio che si perpetua, si riproduce nel nuovo. E il sogno sarebbe di avere una nuova concezione politica frutto di una nuova classe politica e di nuovi partiti politici e nuove leggi non si può avere tutto nuovo allora è come gli zombie che sono dei morti in vita ma che si riproducono non sessualmente ma eh, fagocitando la gente viva il timore di uno zombie diventi anche tu eh, un morto vivente eh, perché gli zombie si perpetuano con la morte con la putredine e eh, non con la vita e quindi la vecchia classe politica è come uno zombie che Si fagocita il nuovo e cambia tutto perché nulla cambi perché poi rimangono i vecchi politici i controllatori del nuovo. Renzi rischia di essere la proiezione non della seconda ma addirittura della prima repubblica nella terza e quindi nulla cambia eppure nella forma tutto cambia perché è chiaro eh, che prendono nuovi politici con nuove forme di fare e lui quattro o cinque anni meno di me però nell'essenza non cambia nulla perché chi legittima il governo di renzi sono persone molto più anziane di lui e che non compaiono nei mezzi di comunicazione a fare politica ma rimangono dietro le quinte perché ha più potere chi influenza la politica che non chi fa politica attivamente quelle sono solo le maschere la gente si è abituata a considerare i cambiamenti sociali e culturali come qualcosa a corto e mediano termine ma la politica la fanno i, i, i colossi della finanza e i, i colossi delle banche delle industrie i politici sono gli ultimi eh, carri del treno anzi vi dirò di più oggigiorno l'economia che conta voi lo sapete non la politica per quello che gli ideali sono morti perché non si determina l'economia attraverso la politica ma al contrario ma quelli che determinano l'economia non siedono neanche nei governi perché finché eh, gli stati come lo stato italiano dagli anni 50 o 70 cede la propria supremazia monetaria e delega degli enti privati come le banche ad emettere moneta allora la cosa più importante è che non importa quale politica economica ci abbia la classe dirigente, sempre dovrà emettere moneta chiedendola a prestito da un ente erogatore privato. Quindi, per ogni euro che si mette che non lo emette la Banca Centrale Italiana per conto del governo italiano, perché anche la lira a un certo punto non era più emessa dalla Repubblica Italiana, ma dalla Banca d'Italia, che è un ente privato, adesso è l'euro che è emesso dalla banca dell'Unione Europea per conto delle banche nazionali dei vari paesi che sono banche private quindi l'Italia da due volte la deroga ad emettere banconote di rinuncia due volte al diritto di sovrania banc bancaria monetaria primo perché aveva già delegato la banca d'Italia ad emettere moneta carta moneta e eh, anche monete quando dovrebbe farlo la repubblica italiana quindi paga interessi alla banca d'italia la banca d'italia deve derogare questo alla banca d'europa perché adesso emette per conto della banca d'europa la moneta neanche per conto della repubblica italiana quindi paghiamo due volte interessi per la moneta invece eh, c'è stato un momento che la lira la emetteva la banca d'italia perché hanno eh, rinunciato a questo diritto gli italiani non si sa però già vediamo i disservizi che ci sono negli ospedali perché si, ha, si hanno terziarizzato i servizi dell'ospedale la cosa peggiore è stata che soprattutto si è arrivato prima durante il regno della lira e adesso con l'euro a terziarizzare l'emissione di moneta questo significa che un privato un terzo emette la moneta prima la banca d'italia Metteva la lira per conto dello Stato e ci guadagnava 1,5. Magari era quello che ci guadagnava. Adesso ha dovuto la Banca d'Italia dare la deroga per mettere l'euro per conto della Banca Europea che sta in Germania. Quindi adesso magari paghiamo un 3% di interesse. Questo significa che ogni euro, ogni banconota di euro che entra in Italia, per esempio, di un euro, deve ritornare alla fine alla banca europea che fa gli interessi della banca della Deutsche bank per ogni euro deve ritornare 1,3 euro cioè stai sempre in debito perché io ti do mille euro per dire Ah, sono tanti sì ma tu mi devi subito ridare 1300 euro eh, no, non li hai perché hai mille euro allora magari mi paghi per non avere morosità e mi chiedi altri 300 euro e io te li do e ti dico adesso mi devi dare 60 euro su quei 300 e fanno 360 allora mi ridai subito c'hai più credito ma c'hai più debito allora io ti dico va bene a parte tutto quello che si è accumulato che continua a accumularsi su quei 360 mi devi eh, 60 allora continuo a emettere perché tu devi coprire quel debito ma intanto somma tutto quello che è rimasto dietro e così poi alla fine diceva bene dammi 10.000 è un po come un casino no che io ti do 10.000 fish tu te ne segui giocando Sì, vinci però eh, intanto mi devi interessi maturati sugli interessi degli interessi della prima emissione e allora non finisce mai quello è il vero debito pubblico non le spese che lo stato fa che non sono debito pubblico ma per spendere i soldi eh, deve chiedere moneta e quindi il debito pubblico si genera sì dalle spese ma a causa che non controlla lo stato l'emissione di moneta lo stato non avrebbe da spendere in interessi se controllasse l'emissione della sua moneta per esempio eh, quando la moneta era emessa dallo stato italiano per conto dello stato italiano dovranno spendere 800 milioni di lire nel fare un'autostrada e non dovevano pagare gli interessi a nessuno invece quando la lira ha iniziato a essere messa per conto della banca d'italia lo stato italiano doveva mettere titoli di debito allora gli 800 milioni di lire non erano più 800 milioni di lire perché la banca d'italia doveva lavorare facendo eh, prendendo degli interessi il 10 per cento allora erano eh, 880 milioni di lire perché prendeva il 10 per cento Capisci, allora il debito pubblico erano quegli 80 milioni di lire che, cedendo la sovrania di emissione di moneta, lo stato italiano doveva dare i titoli di interesse alla Banca d'Italia, la Banca d'Italia che non si accontentava di accumulare banconote perché, se no, qual è il gioco eh, di monopoli? Solo rimanere con i bigliettini di carta degli altri, no, rimanere con le proprietà degli altri. quindi molte Cose che erano del demanio pubblico, edifici, parchi, gestione dei monumenti, si sono privatizzate o terziarizzate perché poi eh, le banche eh, se ne sono appropriate, anche le case, tutto il resto. Poi quello ritorna allo Stato, perché lo Stato ha bisogno, eh, o attraverso gli affitti, o attraverso di comprare di nuovo delle proprietà che è, ha preso la banca. Quindi è tutto un, un, un pendolo privatizzazioni, statalizzazioni nel mezzo la banca che continua a stampare biglietti che servono allo Stato e che dovrebbero essere dimissione dello Stato. Quindi la politica la fanno chi emettono i soldi, come diceva un Rothschild. Non mi importa chi fa la politica o chi emana le leggi: l'importante è poter emettere carta moneta. Se lo Stato ritornasse a emettere la propria moneta, magari la vita sarebbe più cara per i cittadini però si potrebbe fare una vera politica economica anche con ideologia ecco perché eh, vogliono fare guerra alla russia la russia anche se adesso è capitalista è rimasta con delle strutture economiche bancarie di tipo eh, sovietico poi c'è corea del nord cuba e cina comunista che hanno il controllo diretto delle banche e della moneta di dell della moneta in tutti gli altri paesi, anche se si chiama Banca d'Inghilterra, Banca di Francia, Banca d'Italia, sono enti privati. Solo in Russia, anche se non è più comunista e nei paesi dell'Unione dell'Unione Sovietica, anche se è nato un processo ambiguo di privatizzazione come anche in Cina, ancora il controllo diretto dello Stato. Infatti si parla di ingerenza dello Stato nei negozi anche in Russia e sembra che questo appoggio a Piazza Maidan servirebbe per influenzare la politica economica russa. Non siamo ingenui. Sono le 12:52, parlando passa il tempo, poi come faccio io del più e del meno. Adesso chiudo questo video perché niente, era per dirvi che apprezzo che abbiate visto bene il mio video ultimo vorrei fare un tutorial di gastronomia ma oggi non mi va ecco quello che abbiamo per pranzo involtini con patate non so se sono di spinaci o qualcosa del genere però ecco questa volta non faccio uno dei miei tutorial ma vi invito a guardarli i miei tutorial di gastronomia più avanti magari ne farò qualcuno e per chiudere vi dico una cosa Volete sapere se siete degli ingenui? Volete sapere se credete a tutto quello che vi dicono? Volete sapere se vi possono strumentalizzare, utilizzare i politici, i mezzi di informazione, i mass media, i sindacalisti, i giornalisti, eh, i burocrati, i funzionari che decide a tavolino? Quando dovete vivere e come dovete morire? Voi direte no, io no, mi tengo informato. Leggo i giornali tutti i giorni, giornali che sono finanziati dagli aiuti di Stato che passano attraverso le segreterie dei partiti politici. Quindi chi decide quello che devono pubblicare i giornali? I direttori i giornalisti? No. Voi siete informati perché guardate la televisione dello Stato o le televisioni private? ma chi decide quello che devono mandare in onda la maggior parte delle ansie vengono dal nord america da Inghilterra, non come in internet quindi anche il lavaggio del cervello Di paolo Pasolini diceva e lo dicono nella rai che la televisione è un mezzo di comunicazione fascista unidirezionale dispotico grazie al cielo c'è internet ma la gente non si informa in internet in italia solo caricano eh, dei video di minecraft invece bisogna guardare in internet perché ci sono molte rivelazioni di quello che sta succedendo in ucraina che di cose sporche ne fanno dall'uno e dall'altro bando ed è probabile che se la geopolitica cambiasse deciderebbero le stesse forze occulte che stanno dietro questa confrontazione l'ennesima inutile che ce ne sono state tante delle quali in Italia non si è parlato perché non era nell'interesse delle televisioni pubbliche di Stato e eh, anche private, come la guerra che c'è stata fra Moldavia e Russia che si è creata Transnistria. Eh, bene, in Italia io ho parlato con delle persone e eh, nessuno, nessuno dei miei amici sa, e eh, anche in Europa, che cosa sia Transnistria e che ci sono stati 3 milioni di morti moldavi e transnistini per una secessione che è stata come quella che hanno provocato nelle regioni confinanti con russia in georgia e che stanno provocando in tutta ucraina eh, chi c'è dietro queste secessioni eh, perché le vogliono e come possono convincere l'opinione pubblica dell'uno e dell'altro bando a farsi guerra quando prima da allora in, in eh, moldavia in georgia in Ucraina andavano d'amore d'accordo tutti quanti, non si sentivano popolazioni diverse o divise. All'improvviso hanno iniziato i mezzi di comunicazione, la campagna d'odio, che poi ha legittimato la violenza degli uni contro gli altri. Ma vi immaginate che queste stesse dinamiche proiettate in Italia potrebbero provocare la guerra dei padani contro il resto degli italiani se solo iniziassero a finanziare campagne d'odio? Da parte dei mezzi con comunicazioni leghisti e poi magari a finanziare una scissione dell'esercito delle forze dell'ordine nel nord d'Italia per interessi economici: magari il grana padano vale come il petrolio. E allora decidono di dividere l'Italia per spartirsi il potere all'estero. Quindi, lo stesso che hanno fatto in Moldavia, che hanno fatto in Georgia, che stanno facendo in Ucraina per interessi economici. Eh, lo potrebbero fare in Italia benissimo dividere l'Italia in parti e, e voi che credete di essere indipendenti di avere un giudizio critico perché ascoltate i mezzi di informazione mass media eh, verreste lavati il cervello perché in ogni regione d'Italia c'è eh, il TG regionale con delle redazioni autonome quindi quello che potrebbero stabilire ogni redazione autonoma della Puglia, della Liguria, della, di una regione che non esiste come la Padania, obbedirebbe a interessi politici regionali. E quindi ci sarebbe una divisione della RAI e ogni testata giornalistica direbbe la sua realtà. E quindi dopo tre o quattro o cinque anni di confrontazione verbale è quello che è successo in Ucraina, che si sparano, si ammazzano a vista quello che è successo nella ex Jugoslavia che andavano relativamente d'accordo a parte quando hanno iniziato a fare la campagna d'odio e poi alla fine eh, veramente quello che eh, si è arrivati a fare c'era una un po' di polline di quelle piante strane no? quello che si è arrivati a fare che si sono sterminati proprio fisicamente perché lo sterminio fisico deve essere preceduto da una campagna d'odio e da un lavaggio del cervello de della gente per fargli capire che devono uccidere l'altro perché stanno soffrendo dei supplusi e quindi il grido di è scappato più o meno il grido di roma ladrona non è distinto dal grido di Ladroni filorussi, solo che in Italia non si è arrivato al clou, all'escalation. Non si sa perché, forse non era di segno delle forze esterne che così sia. Ma in Ucraina si è iniziato da una parte a dire filorussi ladroni ed un'altra mos Mosca ladrona ed un'altra dire Kiev ladrona. E poi si vede che ci sono ogni giorno centinaia di morti. Solo che quando fa comodo in Italia dicono che ci sono morti, quando fa comodo dicono che ci sono negoziazioni, ma i morti continuano a esserci anche perché hanno lasciato mine dappertutto. Quindi muoiono anche per inerzia. Ecco un altro difetto mio che faccio dei video così ampi che in realtà dovrei pubblicarli per separato perché inizio a parlare di cose amene. Poi mi faccio prendere la mano e faccio qualche riflessione seria lo so che è un inconveniente per me più che per voi perché così la gente non sa quello che va a guardare magari pensa che sono solo dei saluti e tagliano magari interessava a qualcuno il discorso sulla guerra di Ucraina o magari sulle missioni di moneta e io dico un po di tutto è un po di niente magari ci avete ragione però è così che io inizio a fare i video quindi almeno c'è un pubblico seletto perché chi ha il coraggio di guardare fino in fondo i miei video sa come li faccio e sa cosa aspettarsi che io dico chi non mi conosce si perde magari il meglio perché guarda i primi 30 secondi o il primo minuto e mezzo e poi fa saltare tutto il resto invece i miei video sono da vedersi fino in fondo sono come il vino vecchio amaro il primo sorso gratificante l'ultimo. Beh, vabbè, adesso vi lascio, forse farò invece più là dei video specifici sui temi trattati adesso. Era perché stavo su due piedi, e dicevo lo faccio il video o non lo faccio il video? Lo faccio il video o non lo faccio il video? Perché a volte i miei video nascono così, visto che io non mi non mi non mi va di fare un brogliaccio e stare a scrivere, eppure vorrei essere scrittore. Che cosa strana, no? Forse quando mi metto a scrivere eh, dirò: eh, Beh, adesso non ho tempo per fare i video, Bu. ecco perché non voglio che mi metta a scrivere per fare un video e poi invece mi esce un libro. Se no, è come recitare. L'ambito. Beh, adesso vi lascio, e mi raccomando, eh, non lasciate di seguirmi. A presto, ciao dal vostro 100